Allora, siamo qui con Tiziano Brudelli su sportsmall.it Tiziano tu sei un, un emblema del giornalismo da tifoso diciamo, italiano e, e il tuo amore per il Milan come nasce e come arriva? Beh, intanto io parto dal presupposto che un giornalista tifoso può anche essere, anzi deve essere obiettivo il fatto di avere il coraggio di manifestare il proprio tifo non è un limite come molti credono io credo di essere un giornalista, sì tifoso del Milan, non l'ho mai nascosto, ma anche obiettivo, perché se devo criticare il Milan, sono il primo a criticare il Milan. E poi sono un essere indipendente, non sono a libro paga di questa o quella società, nella fattispecie del Milan. Quindi mi posso permettere il lusso di criticare l'operato dei tecnici della società, quando vanno criticati i operati. Ti guardi il primo rapporto col Milan? Ma il primo rapporto col Milan risale a quando io ero un ragazzino e mio, mio, mio fratello mi portava a San Siro I Pimina, e quindi è questo amore per il Milan. Poi ho giocato nei giovanili del Milan, poi ho fatto anche radiocronista dell'Inter, dell'Atalanta, della Juventus. Se dovessi andare indietro col tempo, qual è il primo ricordo che hai della, della maglia rossonera? di come è nato l'amore, la passione ma è nato, ti, ti ripeto, ero piccolo, ero piccolo e non mi ricordo la partita mi ricordo Lorenzi mi ricordo quei, quei giocatori lì che mi avevano impressionato dell'Inter cioè. eh, però non, nella fattispecie un singolo episodio non me lo ricordo tornando indietro nel tempo anche perché io ho tanti anni ragazzi. non sono tantissimi giornalisti colleghi che si occupano di sport di tu lo fai da tanti anni con... Con Sprint Sport eh, hai un, avuto un figlio che ha fatto tutte le giovanili, ha giocato a calcio e credo che gioca ancora. No, adesso va all'università. Eh, com come nasce università? questo amore per lo sport giovanile? Che cosa si può fare per lo sport giovanile italiano in, diciamo, totale per farlo uh, sempre andare meglio? Beh, intanto io mi sono avvicinato perché mio figlio, 7-8 anni, voleva giocare a pallone quindi di conseguenza... Questo è stato il motivo per cui mi sono avvicinato al settore giovanile. Poi mi sono innamorato del settore giovanile perché mi ha arricchito professionalmente, frequentando gli allenatori, frequentando i dirigenti, frequentando gli stessi giocatori. Quanti li ho visti crescere e poi qualcuno è addirittura provato anche in Serie A. E l'ho sempre fatto con grande passione, grande dedizione gratuitamente, non ho mai avuto un, ricavo, un ritorno un ricavo economico. Ritorno d'immagine, sì, perché mi è servito molto professionalmente. Ci puoi fare un esempio di, appunto, di cosa ti è utile nel tuo mestiere conoscere in modo approfondito lo sport giovanile? Ma Le metodologie di allenamento, gli aspetti psicologici. Eh, che ci vogliono, che sono fondamentali per aiutare a crescere queste ragazze, non è retorica ma il calcio, lo sport in generale aiuta questi ragazzi a diventare uomini, eh, sempre che ci sia una correttezza e una professionalità da parte di chi è preposto all'insegnamento dei, dei giovani. Qual è il, il punto dolente? Cioè, eh, Qual è il passaggio che blocca spesso i giovani italiani ad approdare nel grande calcio che conta nel grande sport che conta? Beh Intanto per approdare nel grande calcio che conta ci vogliono diverse componenti, quella tecnica sicuramente, quella fisica e quella mentale. È difficile mettere insieme il tutto, ci sono giocatori che potenzialmente valevano moltissimo, quindi si, facevano, si pronosticavano un futuro ad altissimo livello che non sono arrivati proprio perché mentalmente hanno distrutto quello che la, la madre natura gli aveva concesso dal punto di vista atletico e fisico. E invece qual è secondo te il giovane in chiave Milan che secondo te negli prossimi anni esploderà, si fa il nome di di alcuni in particolare. Ma io ti dico Akim Astur perché è facile sì. dire a Kim Mastur, il suo problema però è quello mentale. Pensa che adesso Akim che ha 16 anni gioca e aggregato alla prima squadra, non gioca la, nella primavera, eh, fa dei numeri, delle cose straordinarie, dei tunnel, eh, i giocatori di prima squadra che in allenamento una volta che ha fatto il tunnel poi lo ranzano, cioè gli fanno, fanno le entrate proprio per, per cercare di farlo crescere anche sotto questo aspetto. Non bisogna cedere, non bisogna prendere in spottere, prendere in giro gli avversari. Qual è il giocatore del Milan che hai visto crescere nei giovani, che poi non è esploso e di cui ti rammarichi per questo? Ma non ce ne sono diversi, ce ne sono diversi. Io mi riferisco anche ai, ai coetanei di mio figlio, alcuni sembravano destinati a a diventare dei, dei, dei grandi giocatori, per esempio ce n'è uno che deve appunto giocare l'Empoli che secondo me ha dei requisiti straordinari. Ti aspettavi di più da, da Pato, nel Milan, ad esempio? Sì, perché quella, questa è l'ulteriore dimostrazione che non solo le doti naturali sono indispensabili per emergere, ma si vogliono altri componenti, soprattutto quando entra nel mondo dei professionisti. Devi essere una persona seria, devi saper fare delle ricordazioni e spesso e volentieri questi ragazzi giovani che si trovano proiettati in una dimensione diversa, divertimento, donne e quant'altro perdono di vista la realtà e allora, e allora diventa difficile fare rinunce perché senza rinunce non arrivi da nessuna parte. Qual è la, la critica che ti viene maggiormente fatta quando insomma, ti, ti si vede esultare? Tu la, vedi, la vivi come un problema o la vivi come una gioia? No, ma io ho fatto una scelta professionale. Io ho girato un po' l'Italia e il mondo, ho avuto degli apprezzamenti straordinari, ma ho avuto anche delle, delle, degli insulti, delle critiche. A Bergamo sono stato preso a carcere i tifosi dell'Atalanta. Però voglio dire un aspetto che interessa relativamente, io facendo il computo del dare e dell'avere ho avuto molto e eh, quindi sono grato a tutti coloro che mi hanno apprezzato e mi apprezzano. Sì, perché capita anche che pur essendo dichiaratamente milanista, anche i sostenitori delle altre squadre a volte, o spesso, mi, mi apprezzano per la, per la mia obiettività.